Come fare a muoversi in maniera fluida? Ciao, buongiorno! Nel primo livello ho parlato di efficienza e qualità del movimento lineare nell'orizzontale. Nel secondo livello ho parlato appunto del trasferimento di, del movimento lineare sul piano verticale, ovviamente primo approccio di verticale. Oggi ti voglio mostrare come sviluppare continuità, resistenza e soprattutto fluidità questo esercizio è ancora basico ed elementare non è semplicissimo però si tratta sempre di basi rispetto ovviamente al lavoro verticale ti aiuterà a sviluppare la tua abilità di rimanere focalizzato sulle priorità in questo caso quindi riuscire a mantenere la concentrazione sul mantenimento del movimento lineare e quindi mantenere sempre la stessa altezza nonostante la distrazione volendo del, del, del, delle contingenze quindi del, diciamo di quello che ti troverai di fronte senza farti distrarre dal cambio di condizioni che in questo caso comunque sono abbastanza semplici e soprattutto divertenti vedrai che anche qui il problema sarà nella scelta del collaboratore però ovviamente lo puoi fare anche senza lo puoi fare davanti a uno specchio per controllarti da solo quindi in realtà le soluzioni finché si tratta di movimenti eh, basilari le soluzioni sono abbastanza semplici comunque l'alternativa c'è sempre ti lascio l'esercizio spero che ti divertirai a farlo e mi raccomando mantieni la concentrazione ed ecco il nuovo esercizio livello 3 per movimento lineare applicato al movimento verticale oggi ostacolo e in più a un altro componente dello staffs e quindi oltre a Giorgia che terrà la scopa ci sarà anche Maya che parteciperà al gioco ok vai Giorgia eccoci qua ora più o meno l'esercizio è come quello di ieri solo che sono diverse altezze noi dobbiamo sempre mantenere sopra la testa la stessa, la stessa altezza Già, è sfiorato, così, ok, appoggiamoci sulla mano, mantieni l'angolo, uguale quello che tu mantieni, quello che tu posizioni in alto, lo mantieni, ok, e dobbiamo mantenere fino a discendere, poi pesa, è finita la scopa, non c'è più lungo, scusa non puoi dire, cioè. <ride> Non un salto a scopo con adozioni sul colpestare eh, partiamo col eh. sinistro metto la gamba piano piano mando i ginocchio avanti questo è più difficile perché parto dal gradino più alto così metto il secondo attenzione si può fare malissimo perché si si di... oh, è caduto papà è caduto ottimo, che figuraccia ho fatto papà Ha fatto, fatto la figuraccia ok Beh, parlare e farlo è ancora più difficile quindi metto il piede sinistro Ah, ecco perché non mi stavo Mettere il piede destro. E' allora, duro, Nesca Eccolo! Ci sono riuscito! Ok, a chi tocca? Prima la piccolina? <ride> sì. Bene. Così, tipo le letto, il prodotto qui. E sotto. Chi va la gamba? Vai. C'è un toccare il bastone. Come portatelo? Ok, girati. Torna indietro. Che è difficile. Questo è. Vai, vai, vai. Appoggia, tieni la gamba. Piega la gamba, piega la, gamba piavamo. Piavamo. la piegata. Ok, porta avanti l'altra. la piegata, brava. Sta dritta, sta dritta. Perché, Perché vai verso l'alto? Guarda avanti, guarda avanti la destra. La destra, Cinco. <ride> addirittura scende. scendere senza male. Mani, eh. scendere vale scendere vale salire no senza mani ah, senza mani lo sta facendo non è competitiva per niente questa cosa è veramente strabiliante oltre poi ovviamente tu puoi aumentare l'idea qua in realtà potresti fare una pila di libri se c'è una biblioteca a casa potresti fare anche un circuito Livello 3 andato, ora vediamo che mi invento per domani livello 4. Ah.